Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Power Station e in questo caso parliamo dell'All Power S200. Per chi non lo sapesse, una Power Station è una sorta di power bank eh, maggiorato con caratteristiche e performance maggiori e soprattutto ci permette di caricare e di utilizzare dispositivi eh, che normalmente non possiamo fare con un normalissimo power bank. Quindi questo è un dispositivo portatile, eh, abbastanza compatto per essere una Power Station come vedremo tra poco perché comunque le power station normalmente sono abbastanza importanti di dimensioni mentre qua abbiamo un qualcosa di molto trasportabile che può stare tranquillamente in uno zaino ma prima di iniziare a vedere tutte le sue caratteristiche tecniche e cosa possiamo fare con una power station di questo tipo andiamo a fare un veloce unboxing allora la scatola e la confezione sicuramente non sono di altissimo livello ma quello che importa ovviamente non è eh, come viene confezionato ma quello che è in grado di fare e vedrete ragazzi che è pazzesco allora troviamo un piccolo manuale di istruzione in varie lingue troviamo un alimentatore per caricare la nostra power station e poi infine troviamo subito lei la power station s 200 come vedete la confezione è veramente molto minimal eh, soprattutto anche i materiali usati veramente economici ma eh, quello che conta è quello che c'è qua dentro e come riesce a sfruttare quello che c'è qua dentro allora vediamo subito il prodotto da vicino eh, come avete visto una power station compatta quindi può stare tranquillamente in uno zaino lei pesa circa 1,4 kg ha le dimensioni di 20 per 17 con uno spessore di 4,8 abbiamo un piccolo display che ci permette di avere sotto controllo tutto quello che fa la power station quindi abbiamo il primo numero qua in alto input che è quando è in carica quindi quando collegheremo l'alimentatore per caricarla o il pannello solare se dovessimo andare ad acquistarlo perché è possibile ricaricarla anche attraverso il suo pannello solare poi abbiamo la seconda riga che è DC out che ci permette eh, di eh, avere sotto controllo quanto sta assorbendo la corrente continua poi abbiamo AC OUT che ci permette eh, di avere sotto controllo invece la corrente non continua cioè questa sì perché questa powerbank ragazzi oltre ad avere due prese USB e una presa type C e una wireless per la ricarica a una presa classica da 230 volt dove possiamo andare a collegare praticamente gli alimentatori direttamente qua o anche i dispositivi se hanno un assorbimento che eh, sta sotto ai 200 watt perché comunque lei è una power station da 200 watt quindi è questa la differenza che si ha rispetto a un classico power bank oltre alle dimensioni la possibilità di avere anche una corrente alternata con una classica presa oltre a tutto il resto perché comunque questa type c qua ragazzi laterale è in grado di darci esattamente 60 watt di potenza in poche parole è in grado di caricare un macbook eh, anche senza il suo alimentatore quindi eh, capite che è tanta tanta roba perché comunque vedete che le dimensioni sono davvero compatte in uno zaino lo si può trasportare tranquillamente le sue caratteristiche principali che all'interno una batteria da 41.600 mAh da 150 watt ora come abbiamo detto è in grado di eh, caricare contemporaneamente 5 dispositivi sfruttando ovviamente tutte le possibilità di ricarica che ha però l'importante è non andare oltre ai 200 watt che lei è in grado di gestire perché sennò a quel punto lei andrà in protezione perché comunque se si dovesse esagerare va in protezione e non succede assolutamente niente eh, però per stare diciamo all'interno di quello che è le sue caratteristiche bisogna stare sotto i 200 watt totali eh, un'altra cosa che nel display non vi ho fatto vedere questo numero qua grande che in questo momento è di 95 ore perché comunque non ha eh, nessun dispositivo collegato che poi ovviamente vedremo che questo numero scenderà drasticamente perché eh, quando andremo a collegare dispositivi ci dirà le ore rimanenti mentre sta assorbendo quel tipo di energia quindi se dovesse continuare ad assorbire in maniera continua quella quantità di energia eh, avremo le ore rimanenti eh, appunto arrivare a, ad esaurire questa power station e poi abbiamo qua a sinistra vedete la stato di ricarica della power station in questo momento è 77% di ricarica della sua batteria quindi abbiamo sotto controllo veramente tutto quello che è l'assorbimento che andremo a dare a questa power station. E poi abbiamo questi due piccoli tasti che ci danno la possibilità di passare da corrente continua a corrente alternata. Ovviamente, eh, andando ad attivare la corrente alternata, anche quella continua rimane attivata, per questo che possiamo caricare anche cinque dispositivi insieme, ma quella alternata potremmo anche andare a disattivarla e usare solo la Type C, le due USB e la ricarica wireless quindi avete capito che ha delle possibilità di utilizzo incredibili questa Power Station è possibile utilizzarla per caricare le batterie di qualsiasi drone eh, che sia un Mavic che sia un Mavic Mini che sia un DJI Avatar che sia un DJI FPV potremmo caricare anche le batterie dei nostri droni FPV andando a collegare il, il nostro caricatore che usiamo normalmente anche a casa in questa presa qua davanti quindi eh, le possibilità sono infinite in più potremmo caricare lo smartphone mettendolo anche in modalità wireless Qua sopra potremmo caricare qualsiasi computer portatile potremmo caricare un tablet potremmo caricare una videocamera cioè veramente le possibilità sono infinite e la, la cosa bella è che soprattutto magari quando andiamo a far volare i nostri droni avere la possibilità di ricaricare le nostre batterie che sicuramente magari non ne abbiamo una sola ma potremmo andare a ricaricare le nostre batterie soprattutto se stiamo in giro magari una giornata intera e eh, arriviamo ad utilizzare tutte ma ne vogliamo ancora con questa power station è davvero davvero comoda. Il suo prezzo eh, attualmente su Amazon è venduta a 179 euro eh, poi ogni tanto ci sono anche dei coupon sconto che gli vanno ad abbassare il prezzo come sapete Amazon mette nella pagina d'acquisto spesso il coupon sconto quindi andiamo a posizionare la nostra power station e vediamo cosa è in grado di fare per prima cosa guardiamo la carica wireless dello smartphone Perfetto, vedete che è andato subito in carica. Per quanto riguarda la ricarica wireless, arriviamo a 5 volte 1A, che può arrivare fino a 2,4A. Allora, abbiamo sopra lo smartphone che sta caricando, anche se ormai era quasi carico, era al 99% se non sbaglio, eh, manca poco. Adesso proviamo a caricare un altro accessorio: proviamo a caricare un Action Cam. La collego nella porta USB frontale e vedete che è andata in carica subito anche questa action cam della DJI eh, quindi siamo a due dispositivi collegati e qua davanti adesso abbiamo vedete che eh, le ore sono diventate 10 cosa vuol dire che, eh, andando a caricare questi due dispositivi ovviamente quando arriveranno in carica loro si scollegheranno quindi non abbiamo queste ore reali perché comunque queste ore sarebbero se loro continuassero ad assorbire eh, all'infinito se continuassero ad assorbire energia all'infinito questa power station sarebbe in grado in questo momento eh, di funzionare ancora per 11 ore però ovviamente loro una volta che sono arrivati in carica eh, si scollegano quindi eh, le ore andranno ad aumentare continuiamo a mettere sotto pressione la nostra power station andando a collegare una batteria bella pesante quella del dji fpv perché il dji fpv ha una batteria bella pesante questo è il suo alimentatore sono delle batterie lipo 6s da 2000 mAh da circa 44 watt quindi vado a collegare l'alimentatore nella presa frontale quella della corrente alternata quella che useremmo anche normalmente quando siamo a casa vado a collegare adesso la mia batteria delle DJI FPV, in questo momento vedete che la lucina è verde perché sta alimentando solo le prese USB, la presa wireless e la presa Type C. Se voglio attivare la presa frontale quella la corrente alternata dovrò andare a premere il tasto qua laterale tenendolo premuto qualche secondo. E vedete che la luce è diventata arancio e ho attivato la ricarica infatti vedete che la batteria si sta caricando e sicuramente adesso le ore sono cambiate infatti vedete che adesso il tempo rimanente di utilizzo della power station che siamo partiti da 77 di carica quindi non ero al 100 della ricarica della power station adesso è al 74 cosa vuol dire che questa batteria che in questo momento sta assorbendo tanto ha abbassato le ore rimanenti adesso siamo a 9 ore rimanenti di utilizzo con eh, questo tipo di assorbimento però come abbiamo detto una volta che questa batteria sarà arrivata allo stato di carica massimo eh, andrà a scollegarsi automaticamente quindi eh, in realtà non saranno più 9 ore ma il tempo poi tornerà ad essere più alto perché comunque questo calcolo è fatto se questo tipo di assorbimento andasse avanti senza mai arrestarsi quindi in questo momento abbiamo 72% di eh, batteria della power station 9 ore di utilizzo eh, ancora disponibili se abbiamo tutti questi dispositivi Legati, ma adesso direi di mettere sotto pressione ancora di più la nostra Power Station giusto per farvi capire cosa possiamo fare, a questo punto potrei caricare per esempio magari la batteria di un altro drone quella di un DJI Mini 3 o di un Upsan Zino Mini Pro, vado ad occupare l'ultima presa USB che ho frontale, vado a collegare le batterie del mio Zino Mini Pro, sta caricando la sua batteria come vedete i led iniziano a salire quindi abbiamo collegato un altro dispositivo e soprattutto stiamo utilizzando la power station per poter volare ancora con i nostri droni, dove probabilmente non avremmo più avuto batterie ma potremmo avere una seconda chance anzi anche di più di una seconda chance se abbiamo molta carica nella power station ma detto tutto questo secondo voi abbiamo finito le nostre possibilità di ricarica no abbiamo ancora la type c da 60 watt potremmo andare a collegare il caricabatterie delle batterie del DJI avatar e quindi ricaricare un'altra batteria di un drone ricaricata anche in maniera molto veloce perché questa presa type c in grado di erogare corrente da 5 volte 9 volte 12 volte 15 volte 20 volte da 3 a 60 watt quindi avremo una ricarica molto molto veloce però eh, visto che comunque batteria di drone ne abbiamo già collegato due direi di mettere qualcosa che impegna ancora di più la nostra power station che andremo sempre a collegare in questa presa type c ed è ragazzi un MacBook da 15. 15 pollici. quindi andrò a collegare il mio macbook che eh, posso andare a ricaricare con il suo alimentatore collegandolo ovviamente alla presa a corrente alternata che però in questo momento è occupata quindi non la posso utilizzare per caricare anche il mio macbook ma posso collegare il cavetto del mio macbook che ovviamente dalla parte dell'alimentatore ha una presa type c lo vado a collegare vado a collegare da questa parte e anche il mio MacBook in questo momento è in carica perché comunque questa presa Type-C da 60 watt è in grado di eh, caricare tranquillamente il mio MacBook, giusto per farvi capire quante possibilità di utilizzo abbiamo e quanto veramente è eh, multiuso una power station di questo tipo, poi c'è anche la possibilità ovviamente di poter collegare anche dei, dei piccoli elettrodomestici alla presa eh, al corrente alternata qua quella frontale però ovviamente non superando i 200 watt eh, di assorbimento quindi eh, bisogna sempre valutare cosa andiamo a collegare eh, in questa presa e soprattutto cosa abbiamo anche già collegato di altri dispositivi ma se si sta al di sotto dei 200 watt ragazzi è pazzesca eh, possiamo fare funzionare veramente un sacco di cose anche delle luci perché comunque le luci a led consumano poco potremmo andare a collegare delle luci a led in campeggio eh, perché sicuramente una power station di questo tipo è utilizzabilissima in campeggio utilizzabilissima eh, nello zaino si deve fare un'escursione dove vogliamo avere comunque dell'energia disponibile in caso di problemi o comunque per ricaricare dei dispositivi che sappiamo già che andremo a scaricare o anche un prodotto da tenere in macchina dove viene sempre comodo avere eh, dell'energia per i nostri dispositivi perché ormai abbiamo device di tutti i tipi di tutte le forme per qualsiasi utilizzo che hanno bisogno sempre di essere ricaricati e questo è un prodotto che sicuramente è tanta tanta roba ovviamente il suo prezzo eh, non è bassissimo perché parliamo di 179 euro ma se la si utilizza per ricaricare le batterie dei droni eh, già si ammortizza in maniera incredibile che comunque come sapete le batterie dei droni soprattutto DJI hanno prezzi veramente importanti cioè una batteria di un DJI FPV costa intorno ai 150 euro eh, quindi abbiamo già eh, ripagato il costo di questa power station che ci permetterà di ricaricare le batterie del DJI FPV, le batterie di altri droni che compreremo, batterie dei droni che già abbiamo e in più tutti i dispositivi che normalmente utilizziamo, action cam, telefoni eh, tablet pc cioè veramente eh, la possibilità diventano infinite quindi il suo costo se la si utilizza eh, per quello che è in grado di darci eh, secondo me viene ammortizzato e ci dà sicuramente delle soddisfazioni incredibili quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie opinioni e la mia recensione di questa